Dotolo Mobili, offerta sposi, 40 anni, grazie a voi, ti premia e raddoppia il risparmio. 40 arredatori e architetti ti aspettano nei grandi spazi, in totale sicurezza e serenità. 40.000 metri 2 stupendamente arredati, dedicati alle grandi firme Stosa, Scavolini, Mobilturi, Lube, Tommasella, Le Fablie, Accademia del Mobile, Calligaris e... Altri. Dotolo Mobili ti premia, raddoppia il risparmio, 50% di sconto sulla merce esposta, più a conto zero, più interessi zero. Sono piccole rate a meno di un euro al giorno. La prima dopo Pasqua. L'offerta termina il 28 febbraio. Fatti furbo, compra intelligente, 50% di sconto, più a conto zero, più interessi zero. La qualità al giusto prezzo. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella. Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teverola, Caserta.